Buonasera, sono Laura Antichi, vi voglio presentare All Our Ideas. Serve per creare un elenco di tendenze prioritarie o di idee che corrispondono ad un argomento. Si può votare una delle due tendenze presentate in successione o non scegliere perché ritenute entrambe rilevanti. Possono essere aggiunte dall'utente tendenze nuove. Alla fine delle votazioni si può vedere la classifica delle tendenze in visualizza risultati. L'utilità didattica, identificare le tendenze di un argomento e apprendere i concetti correlati a un'idea. Produrre idee nuove, proporre una discussione su uh, un'idea. Come fare? Ci si collega al sito alla Our Idea e um, si uh, clicca su a create e a uh, wiki a uh, salvare. Qui chiede di uh, scrivere il testo della, uh, della domanda ai visitatori e la il testo sarà in questo caso scelgo por foglio. Scelgo l'url, l'url um, e por foglio. E um, sotto nella casella 3, nello step 3, Dovrò eh, fare un elenco delle, delle idee correlate a portfolio. esempio, potrei scrivere eh, eh, l'insieme delle produzioni di apprendimento. altra eh, bisogna ricordarsi che non posso superare che non si possono superare i 140 caratteri per uh, idea. E poi potrei eh, scrivere che è uno storytelling uno Storytelling formativo Poi potrei scrivere che serve per valorizzare i progressi adesso scrivo solo alcune idee eh, per fare in fretta che potrei scrivere che è in rapporto alle competenze Vado a, capo, vado a capo e scrivo che um, è una raccolta di prodotti ed esperienze. Vado di nuovo a capo e posso scrivere che uh, uh, può essere personale, scolastico, professionale, di nuovo vado mh, a, a capo favorisce potrei scrivere che favorisce la riflessione e valutazione e la scelta scelta del portfolio dipende dal target eccetera eccetera potrei scrivere altre cose poi ehm, così eh, basta vado su create e eh, come vedete la ehm, le mie idee eh, sono pronte per essere, in questo caso, votate per quanto riguarda il portfolio. Eh, procedo votando, serve per valorizzare, ad esempio, scelgo tra le due i progressi, eh, può essere personale, scolastico, professionale, scelgo questo. Potrei anche scegliere, I cannot decide, eh, because, mh, ad esempio, mi, mi piacciono entrambe le idee eccetera eccetera e eh, potrei aggiungere anche una nuova idea il, scrivendo ad esempio eh, il portfolio, portfolio il portfolio eh, di classe raccoglie i eh, progressi degli studenti, mi sembra di non averla messa questa, e così eh, faccio un submit e quindi ho aggiunto eh, una nuova eh, idea. Ora posso vedere i risultati, quindi il trend delle votazioni, come sono avvenute e vedere quelle idee che sono state maggiormente votate. Se vado in uh, manager di page, trovo il uh, mio... Uh, il mio portfolio questa idea sul portfolio e, le, e tutte quante le uh, domande nel uh, mio account posso andare nel uh, control uh, panel e uh, vedo tutte le uh, questioni che ho uh, uh, creato vedete che uh, eh, quella del portfolio è attivata lo, lo stato è attivata ed è, que, ed è questa ok ecco vado in portfolio come vi dicevo in uh, manager di page, eh, eh, posso eh, quindi mh, settare tutte le impostazioni, ma la cosa interessante è che posso eh, eh, copiare il, il frame da inserire nel, nel, nel mio sito, ad esempio. Ecco. Bene, buonasera.